Eh, io sono Marcella. Kate. <ride> e io sono Miriam Giorgio. Allora, la domanda di oggi è questa: Quanti soldi deve portare un ragazzo per poter uscire con te? Concedo tra i 30, ma proprio i 40 massimo a testa. A euro. Fai su 5-10 euro. <ride> così poco? Sì, così poco. Ho oh, 40 allora. euro al massimo, sì, tra cena, aperitivo sì, e, sì, sì, sì. e birrette dopo. 15 quindi c'era per andare a fare una serata andare al ristorante a mangiare andare a bere <totipo> Vamos a scuola vamo a scuola vamo a scuola vamo eh, io sono vamo a scuola vamo Miriam scuola vamo Miriam scuola Marcella. Marce a scuola Marcella? a Marcella. vamo a scuola vamo a scuola vamo il giochino di oggi è questo. Quanti soldi deve portare un ragazzo per uscire con voi? Non è importante. Tipo? Ma non lo so, nel senso se guadagna come me o se guadagna di più. Diciamo anche che non è una caratteristica per determinare se io esco con lui o no. Sì, almeno Per andare a fare una serata, quanti soldi deve portare lui per, per andare a fare una serata con te? Ma non lo so, dividiamo tanto. Sì? Sì. Più o meno. E quindi deve stare sul mio budget. Quindi per una serata, se andiamo a cena, sì. non dobbiamo spendere più di... Eh. Concedo tra i 30, ma proprio i 40 massimo a testa. A testa. Euro. Però ognuno paga il suo o tu ognuno aspetti che il ragazzo... Ognuno paga il suo. Ah, ognuno paga il suo. Tu invece, quanti soldi devi portare una ragazzo per poter uscire con te? <ride> Ma eh, mi viene da pensare che, eh, prima di tutto dividiamo perché ci sta, eh, ce lo possiamo, penso, permettere entrambi. Boh, forse no, non lo so, comunque eh, dividiamo e poi, ma sì, per una serata intera, sì. ma non lo so, andiamo 40 andiamo. euro al massimo, sì, tra cena, aperitivo sì, e sì, sì, sì, sì. birrette dopo. Quindi massimo 40 euro. Sì, sì, ma proprio Ognuno, ognuno, ognuno pagherà il suo, o tu aspetti che il ragazzo paghi per te? Eh, paga per te? No, no, no, io mi aspetto di pagare, mi aspetto di pagare. Poi se, se lui si offre, boh, perché no? Cioè... È sempre un piacere. <ride> è sempre un piacere, esatto. O magari mi offro io, dipenderà un po' dalla seconda. <ride> <ride> Spacca. <ride> Spacca. Spacca. <ride> Come vi chiamate? Giorgio. Kate. <ride> ok, piacere Kate e Giorgia. Gior ah, Giorgia. Ah, ok. Allora, la domanda di oggi è questa. Quanti soldi deve portare un ragazzo per poter uscire con te? Dipende dove andiamo. Andiamo a fare una serata, a fare una bella vita. A fare una bella vita. <ride> Dipende da quanti soldi ho io. Se so per pagare io anche zero. Se no... No, quanti soldi? Adesso stiamo parlando di, di un ragazzo. Eh. Quanti soldi questo ragazzo deve portare per uscire con te? 15. 15 euro per andare a fare, fare una serata, andare al ristorante a mangiare, andare certo. a bere, fare aperitivo. No? Bisogna essere economici, per risparmiare. Risparmiare. risparmiare. 15, euro. 15 euro. Non mi sono convinto. <ride> a te invece, allora, uh. quanti soldi deve portare un ragazzo per poter uscire con te? Ma secondo me bastano i soldi per un drink, perché ci sta giusto, meno male, e boh, si può fare anche a metà per quanto riguarda il pagamento delle cose. Quindi, Quindi la cifra? Fai su 5-10 euro. Così poco? <ride> sì, così poco. 3, 12, più voi 3, 12. Cioè 9 più voi 3. Iscrivetevi al nostro canale per godervi altri video interessanti e cliccate sulla campanella per essere i primi a vedere i prossimi aggiornamenti.